Salve Daniela. Salve signor Tolli. Bene, oggi vi presento Daniela Cerroni. Eh, Daniela Cerroni è risultata alla serata Golden Domus del 2020 del gruppo Toscano, la miglior assistant della rete affiliata italiana. Eh, lei lavora presso il punto affiliato di Garbatella, ufficio che ottiene sempre risultati. Straordinari. E devo dire che è il terzo anno consecutivo che raggiunge questo obiettivo, insomma, questo premio molto molto ambito. E eh, ha, ci ha detto che hai già ipotecato il 2021. Vedremo, insomma, quest'anno come, come andrà. Bene, Daniela, io le vorrei fare questa domanda. Ci dica lei cosa bisogna fare per eh, essere i migliori. Allora, sicuramente ci vuole tanto impegno, tanta dedizione, tanta costanza, perché è un lavoro, eh, quello dell'assistant, che è impegnativo, e ci vuole veramente tanto eh, del proprio. Mi diverto tantissimo a fare questo lavoro, eh, mi piace passare, fare le telefonate, contattare i clienti, capire le loro esigenze, eh, anche chiedere insomma di informazioni sulla possibilità che vendano appartamenti quindi insomma riesco anche con un discreto successo a fissare acquisizioni di vendita durante le telefonate di richiesta clienti e mh, devo dire che è un lavoro che va fatto costantemente tutti i giorni non bisogna mai mai tralasciare clienti nuovi, clienti vecchi, clienti che non si sentono da un po' di tempo io penso. Periodicamente richiamo sempre, sempre tutte le persone che so che cercano un certo appartamento, telefonate mirate eh, e quindi riesco ad ottenere ottimi risultati eh, con sia gli appuntamenti di vendita che gli appuntamenti di acquisizione. Bene Daniela, passiamo adesso ad un'altra domanda. Le voglio chiedere quali sono gli strumenti che ci sono sulla nostra piattaforma che lei utilizza di più e che ritiene più interessanti. Allora, ehm, sicuramente la richiesta clienti che è sempre molto aggiornata e quindi ci permette di avere un numero di clienti assolutamente congruo per la gestione eh, vivace dei nostri incarichi. Eh, poi anche tutto quello che è l'aspetto pubblicitario, eh, la possibilità di inserire virtual tour, foto e video sul sito web, sicuramente ci agevolano moltissimo nel lavoro e anche il Toscano Case eh, che abbiamo un software molto semplice per cui eh, l'impaginazione di questo Toscano Case è veloce e anche molto divertente da poter eh, gestire, e nel giro di 72 ore abbiamo immediatamente il cartaceo del giornalino che distribuiamo e quindi devo dire che nel quartiere abbiamo e nella nostra zona molto molto riscontro anche grazie al, al Toscano Case che è uno strumento sicuramente molto molto utile e immediato. Bene Daniela, allora io le auguro eh, buon lavoro, buona competizione grazie. per il 2021 e grazie che Vica il migliore, sì, assolutamente. Sì. Saluti. Arrivederla, grazie.